Allora, eh, riallacciamoci solo alla finale dell'ultima lezione di martedì scorso, cioè della prima ora di martedì scorso, dove ehm, ci eravamo lasciati con un programma errato, no? nel senso che stampava dei null al posto dei nomi dei vertici. E, come vi ho promesso, ho cercato di approfondire, capire la situazione per capire un po' come comportarci e quindi... Diciamo che la, il riassunto di tutto è dimenticate quei dieci minuti in cui abbiamo parlato di, di mh, oggetti solo parzialmente inizializzati, perché è una tecnica, un trucchetto, Non diciamo, in un caso l'ho chiamato barare, eh, che funziona sulle collection primitive, perché nel senso che se tu fai una index over all'interno di una lista con un oggetto parzialmente inizializzato funziona, però nel caso del grafo no, eh, per capire perché, alla fine, all'interno della documentazione di JGraphT, oltre per capirlo sono andato a vedermi il sorgente di GIGRAFT per capire cosa facessi essenzialmente, ma qua in modo sibillino te lo dice, dicendo guarda che essenzialmente questa frase qui eh, col Ballet dice guarda che per ragioni di ottimizzazione interna io non solo memorizzo nei vertici l'informazione sugli archi, ma memorizzo anche nell'arco l'informazione sul vertice. Quindi nel momento in cui aggiungo un arco, lui si salva, cosa che non gli servirebbe tecnicamente è il vertice che sa quali sono gli archi incidenti, ma lui per buona misura, la libreria, per maggiore efficienza, si salva anche il vertice incidente. E il vertice incidente lo prende dai parametri della funzione e non lo prende dal grafo stesso. E quindi i parametri della funzione devono essere dei vertici propriamente formati, cioè completamente formati. Quindi per, per via, non dico per colpa, no? di questo tipo di ottimizzazione la nostra scorciatoia non funziona. Ok, va bene, prendiamone atto, chiedo scusa se vi ho confuso le idee. Quindi la soluzione unica e principe, ma che poi, diciamo, già avete visto insieme nell'ora successiva, che è poi quella che, che ci garantisce di funzionare in tutti i casi, è quella di creare una, una mappa, no? una identity map. Mm? Ehm, e qui, ad esempio, la soluzione che già trovate, diciamo, comitata su GitHub, eh, ha già modificato questa, questa funzione stazione, allora, partendo dall'inizio, il DAO stazione arrivo eh, prendeva una fermata di partenza e mi restituiva un elenco di fermate di arrivo. Io ho voluto insistere con me stesso che il tipo di, del valore ritornato da questa funzione fosse una lista di fermate e non una lista di numeri interi, semplicemente. Ok. Eh, perché avrebbe semplicemente spostato il problema dal DAO al model, quindi il problema di ricondurre l'ID della fermata all'oggetto fermata stesso. Allora essenzialmente l'unica modifica che ho fatto è quella di passare a questa funzione stazione-arrivo anche l'identity map che corrisponde alle fermate, e tra un secondo vediamo dove l'ho creata, e quindi quando dal database ricavo l'ID della stazione, questo di illustrazione lo uso immediatamente per fare un look up, una ricerca nella mappa che mi restituisce in tempo O di 1, in tempo costante, perché la mappa funziona sulla chiave di hash, ehm, eh, sull'hash code della, della chiave, hm? mi restituisce in tempo costante l'oggetto fermata corrispondente. Questo eh, ricordiamocelo nel senso che quando da, una, da un valore di un elemento, voglio trovare l'elemento stesso, non facciamoci mai venire in mente di scandire la lista. Vuol dire che per scandire la lista avrebbe una complessità O di n, in questo caso l'N non è molto ampio, ma l'esercizio che avevate fatto con Alberto nel pomeriggio era molto più grande, no? era 50 volte più grande, quindi l'impatto sulle prestazioni si, fa, si farebbe sentire decisamente. Soprattutto dentro un ciclo. Quando tu sostituisci un O di 1 con un O di N all'interno di un ciclo, la tua complessità viene moltiplicata per il numero di iterazioni, quindi tende a aumentare ancora di più. Quindi questa tecnica di gestire in, praticamente in parallelo, adesso torno nel modello, in parallelo due strutture dati. Ce l'abbiamo qui, l'elenco di fermate, perché a volte mi fa comodo avere l'elenco, la lista, e una mappa che permette di avere l'accesso diretto a una determinata fermata conoscendole la chiave che 99 su 100 sarà la chiave primaria con cui quell'oggetto è rappresentato nel database, la chiave primaria dell'SQL. È un lavoro in più che devo fare perché comunque io nel mondo oggetti di Java le relazioni le posso navigare solamente in una direzione, nel mondo del database non c'è differenza, no? ho comunque una tabella e questa tabella la posso indirizzare, ricercare per qualunque colonna, qui invece no, eh, la lista... La posso eh, ricercare solamente in modo sequenziale, la mappa invece la posso indirizzare solamente in modo ehm, diretto, cioè conoscendo la chiave. La lista mi serve ogni volta che voglio avere le fermate in un certo sequenziale, analizzare sequenzialmente ma averle in un certo ordine, perché io potrei fare anche fare a meno della lista prendendo ogni volta la mappa.values. No? Sapete che ogni mappa ha, ha, ti restituisce due insiemi che sono il punto keys e il punto values. Il punto values è una collection che però non garantisce l'ordine, perché l'ordinamento del values di una collection dipende dalle chiavi di hash, scusate, dalle funzioni di hash con cui sono state ordinate le chiavi. Quindi hai sicuramente tutti gli elementi, ma non, non nell'ordine con cui li hai inseriti. E soprattutto se magari questo elenco deve andare a finire, che ne so, in una tendina dell'interfaccia utente, avere gli oggetti in un ordine sensato è comunque importante quindi non possiamo fare meno né di una né dell'altra e quindi quando io ho creato l'elenco delle fermate get all fermate eh, spendo quei 100 millisecondi o anche meno a travasare, trasferire eh, tutte le informazioni sulle fermate all'interno di questa mappa che da sola non aggiunge informazione perché mappa l'id di un oggetto sull'oggetto stesso ma mi serve per rendere efficiente tutte le operazioni che seguono Mm? Quindi questo è quel pattern di programmazione che abbiamo chiamato, si chiama identity map, no? che garantisce, tra l'altro mi garantisce un'altra cosa questo, che di new fermata, qui stiamo parlando di fermata, ne faccio una sola. Io quando scandisco il database per trovare tutte le fermate, chiaramente creo un oggetto di tipo fermata l'ho creato e non ne creerò più altri perché quando avrò bisogno ad esempio dei vertici e quindi questa stazione di arrivi mi deve restituire delle, degli oggetti di tipo fermata non sono oggetti nuovi ma vado a ripescare gli oggetti che già avevo quindi questo result.add aggiunge una lista un oggetto fermata ovviamente perché questo result è una lista di fermata dove l'ho dichiarato qui ma non, non c'è un new fermata qua, semplicemente vado a pescare un oggetto che avevo già creato prima. Questo mi dà un altro vantaggio, nel senso che se dovessi modificare per qualche motivo la creazione dell'oggetto, ce l'ho in un punto solo, che è il punto, diciamo così, principale in cui leg leggo l'elenco delle fermate. Quindi richiede un passettino di lavoro in più, ovviamente se e solo se ci serve creare strutture dati di questo genere, cioè, non è che tutti questi pattern di programmazione, noi li stiamo imparando per imparare a cavarcela in certe situazioni. Non sono delle leggi per cui ogni volta che leggo una lista devo fare una mappa corrispondente. Se mi serve la faccio, se no non la faccio. Se mi trovo in quella situazione di dover ritrovare l'oggetto, di scandire la lista per cercarlo, mi viene in mente, ah, tu guarda abbiamo parlato di identity map, magari faccio più fretta così. Ed evito problemi di efficienza, evito problemi di debug. Quindi tutte queste tecniche sono tutti, diciamo, quegli strumenti che ci mettiamo nel nostro cassetto degli attrezzi da poter utilizzare solo quando serve, perché se provate tutti questi suggerimenti che, diciamo, via via scopriamo ad applicarli sistematicamente sempre, in realtà avreste solamente come risultato quello di avere un codice molto più complesso del necessario. Quindi teniamolo come eh, tecnica utile. Ok, a parte questo, diciamo, l'esercizio era già completo all'ora, poi avete fatto nell'ora successiva ehm, uno molto più complesso e cui chiaramente le query per poter fare il caso 1, 2, 3 erano no, no, anche significativamente più complesse quindi questo solo per chiudere l'equivoco della volta scorsa allora da, da qui in poi proviamo ad andare avanti vabbè abbiamo costruito il grafo quali sono le operazioni che si possono fare sul grafo stesso. Okay? Allora, la... ottenere l'elenco dei vertici lo sappiamo fare, grafo.vertexset, abbiamo semplicemente un elenco, ma a questo punto sarebbe un elenco destrutturato, che non ha le informazioni di connessione. E Visto che questa è comunque una struttura dati che contiene degli elementi, dobbiamo imparare, se non altro, a, a, a visitarla questa struttura dati, a, a elencare i suoi elementi in un certo ordine, in un certo ordine che tenga conto delle connessioni. Quindi, mentre una lista si può eh, visitare in un modo solo, cioè si itera dal primo elemento all'ultimo, perché la lista ha un suo ordine predefinito, ehm, in un grafo l'ordine con cui visito, cominciamo a usare questo verbo, il grafo eh, può essere diverso. Cosa intendo con visita? Eh, come visita intendo una esplorazione sistematica degli elementi di un grafo, cioè avere una regola attraverso il quale io attraverso il grafo in una certa serie di modi permessi o definiti. Un grafo ha un. Posso scegliere un vertice di partenza e poi dico che okay, adesso da questo vertice dove vado? Questo vertice ha 1, 2, 3, 4 archi uscenti. Quale scelgo? Ne scelgo uno? Ne scelgo uno per volta, li scelgo tutti. Allora, se l'obiettivo è toccare tutti i vertici del grafo, devo darmi eh, un meccanismo per evitare di passare due volte dagli stessi vertici inutilmente e per evitare di dimenticare dei pezzi di grafo. Per questo, questo è il significato sistematica, cioè darmi un metodo sistematico eh, che mi permetta di, di dare un risultato corretto alla fine. Eh, ci sono molti tipi di visite, quindi questa sistematizzazione, questi sistemi di visita possono essere diversi, eh? e ce ne sono due particolarmente notevoli, diciamo così, perché sono i due casi estremi, in mezzo ci stanno gli altri tipi di visite, che differiscono nel criterio no? con cui decidono di esplorare questo grafo. Allora, il primo è la visita cosiddetta in ampiezza, quindi io mi do l'obiettivo partendo da un certo vertice di partenza, no? vertice che qui è chiamato il vertice sorgente, punto di partenza, di trovare tutti i vertici che sono raggiungibili dal primo attraversando gli archi del grafo. Quindi non mi interessa il vertex set, nel vertex set ho tutti i vertici indipendentemente dal fatto che siano vicini o lontani o raggiungibili o meno, mi interessa solamente quelli raggiungibili dal sorgente. Allora, questo algoritmo come funziona? Eh, parte dal vertice sorgente dicendo che lui per definizione è raggiungibile e costruisce una serie di livelli corrispondenti ciascun livello ai vertici che si trovano a una certa distanza, livello 1 a distanza 1, livello 2 a distanza 2 e così via, rispetto al nodo sorgente. Quindi il nodo sorgente, essendo sorgente di fatto definiamo che si trova un livello 0, Quindi il, un grafo ha sempre, come minimo, un insieme di vertici visitati che è pari a 1, cioè il vertice di partenza. E quello ovviamente è, de, è a distanza 0 dal vertice di partenza stesso, è lui. Dopodiché, una volta che ho un livello, quindi un insieme di vertici, posso trovare i vertici che si trovano al livello successivo. Cioè i vertici che sono a livello I più 1, eh, o L più 1, usiamo la L, che siano i vertici raggiungibili a partire dai vertici di livello L. Cioè i vertici di livello 1 sono quelli che raggiungo dalla sorgente direttamente, cioè dal, dal, dai vertici di livello 0. Quindi sono i vertici adiacenti alla sorgente. I vertici di livello 2 sono i vertici che raggiungo da quelli di livello 1. E quindi sono i vertici adiacenti a un vertice che a sua volta è adiacente alla sorgente. Quindi devo fare due passi per arrivarci. Ovviamente, vertici adiacenti al sorgente che non fossero già nel livello 1. Vertici nuovi, diciamo. I vertici di livello 3 sono quelli che sono raggiungibili dal vertice di livello 2 e che ovviamente non abbia già incontrato in precedenza, e così via. Quindi, questo si può modellare, diciamo così, teoricamente in modo molto semplice, eh, con questo algoritmo iterativo, l'insieme dei vertici, S sta per sé, l'insieme dei vertici di livello L più 1, e l'insieme di tutti i vertici che non siano ancora stati visitati, cioè non siano ancora compresi in nessuno degli S precedentemente costruiti, e che siano adiacenti ad almeno un vertice del livello precedente L. E questo ciclo for, va, questo ciclo while, va avanti fino a quando, quando l'insieme S non scopro essere vuoto, non diventa vuoto. E lo diventerà vuoto, eh, prima o poi perché il numero di vertici in totale è finito, non, è, non abbiamo dei grafi infiniti, noi non ci lavoriamo per fortuna. E ad ogni nuovo livello, se scopriamo dei, nuovi, dei vertici nuovi, questi non potranno essere riusati dopo. No? Importante questo, non ancora visitati. Quindi ad ogni iterazione il numero di vertici visitati aumenta, si, si incrementa di al, almeno di uno. Allora io ho un'iterazione in cui il numero di vertici visitati ad ogni iterazione aumenta almeno di 1. Perché aumenta almeno di 1? Perché se fosse 0 sarebbe l'insieme vuoto e sarei uscito dal while. Quindi aumenta almeno di 1 e è un numero finito. Quindi prima o poi si ferma questa cosa. O si ferma quando ha mangiato tutto il grafo, per cui non esistono più vertici non visitati. Ho visitato tutto il grafo oppure si ferma quando esistono ancora dei vertici ma non sono raggiungibili dal vertice sorgente e quindi abbiamo un grafo che non è più connesso che non, è conne che non era connesso e quindi abbiamo visitato in realtà tutti i vertici della componente connessa che conteneva il sorgente, il vertice sorgente ecco, graficamente è facile da visualizzare io eh, ho questo grafo ipotizzo che il vertice sorgente da cui voglio partire sia S e applico l'algoritmo, quindi l'insieme di livello 0 è il vertice S. L'insieme di livello 1 è l'insieme dei vertici adiacenti a S, quindi questi due. Prendo S, vado a vedere gli archi e trovo i vertici adiacenti. In questo caso sono R e W. R e W costituiscono un insieme. Quindi il mio algoritmo di visita mi dirà, prima trovi S, poi trovi R e poi W, oppure prima trovi S, poi trovi W e poi R. Cioè l'ordine con cui visiterò, incontrerò i vertici di livello 1 non è fissato, questo è un set, lo vedete, un insieme, anche se lo costruisco. L'ordine con cui lo costruisco di fatto corrisponde all'ordine con cui mi interrogo sugli archi adiacenti. Troverò prima uno o prima l'altro? Dipende come sono messi gli archi, dipende così la, la funzione eh, con che ordine mi restituisce gli archi i quali ricordiamoci sono dentro delle, dei set e delle mappe quindi non, non, non fa fede l'ordine di inserimento quindi una visita in ampiezza di questo grafo inizierà sicuramente con S poi continuerà con SRW oppure SWR ma quello che è sicuro è che S è prima dei vertici di livello 1 e questi vertici di livello 1 sono prima di tutti i vertici che sono a un livello superiore. E quindi adesso itero, sono su S1, mi calcolo S2, cioè i vertici adiacenti a R e W. I vertici adiacenti a R e W sono V, S, T e X. V lo trovo da R, S lo trovo da R, S lo ritrovo da W, poi da W trovo T e trovo X. S non lo devo più considerare, così come non dovrei considerare una seconda volta né R né W nel caso in cui fossero collegati tra di loro, in eh, cui da R potrei passare a W, da W potrei passare a R, ma vige la regola che devo solamente inserire nel livello, in questo caso 2, eh, i vertici non ancora visitati, quindi non S, non R, non W, e quindi il livello 2 è fatto così. Sono vertici che sono adiacenti a un vertice che è adiacente a S. E poi vado avanti. Il livello 3 sarà fatto dei vertici che sono adiacenti a T, cioè W ma non lo prendo perché è già visitato, cioè X ma non lo prendo perché è già visitato. U, U lo prendo. E poi partendo da X trovo T ma l'ho già visitato, W ma l'ho già visitato, Y. Y sì. E poi c'è ancora V da V trovo R ma l'ho già visitato e quindi non trovo nulla quindi ho trovato U e Y e quindi U e Y sono il mio livello 3 della visita quindi ho partizionato i miei vertici in insiemi corrispondenti ai livelli di distanza dalla, dalla sorgente U e Y sono entrambi a distanza 1, 2, 3 dalla sorgente tra l'altro Um, questo modo di procedere ha anche il vantaggio che i nodi che scopro li scopro con il percorso più breve possibile che li collega alla radice. Cioè un nodo di livello 3 è garantito che abbia un percorso di 3 archi, un cammino di 3 archi, di lunghezza 3, che collega quel nodo con la radice, o meglio, collega la radice con quel nodo, se il grafo fosse orientato devo fare attenzione in che ordine lo percorro. E quello è il percorso minimo, poi se non sono tanto intelligente e non faccio il percorso minimo potrebbe anche avere una distanza maggiore, ma io lì mi sono, nel costruire questa visita, mi sono costruito il percorso minimo. Quindi io in un colpo solo, partendo da un vertice sorgente, calcolato qual è il numero minimo di archi per poter raggiungere qualunque nodo raggiungibile del grafo. Non solo, non solo ti so dire che U si può raggiungere con tre passi, il numero minimo di passi con cui posso raggiungere U è tre, ma ti so anche dire quali sono questi passi. Cioè basta che io mi scriva, tenga traccia di qual è l'arco, di quali sono gli archi che ho usato per scoprire nuovi vertici. Cioè quando prima dicevamo da T ho scoperto U, non vado a riscoprire W, non vado a scoprire X, ma da T ho scoperto U, vuol dire che quest'arco qui, l'arco che collega T a U, è un arco importante, perché è l'arco che mi permette di espandere l'albero di visita. Quindi partendo da S ho scoperto R W, va bene, quindi questi due archi, RS, sono gli archi che mi codificano il percorso minimo da RS e da R W. E quest'arco qui, Rv, è quello che mi ha permesso di scoprire V. E quindi quest'altro arco è un arco importante. L'insieme di questi archi che ho usato per scoprire nuovi vertici, e quindi inserirli in un insieme di livello successivo, costituisce un albero. Cos'è un albero? È un insieme connesso non ciclico. Perché è connesso? Beh, perché la visita trova solamente quelli connessi. Perché non ciclico? Perché non ho inserito dei vertici che avessi già visitato in precedenza, quindi lo stesso vertice non ci arrivo mai due volte. Quindi questo meccanismo di espansione per livelli mi crea un albero, se mi tengo traccia, qui ho iniziati con in rosso, degli archi. Questo è l'albero cosiddetto di visita in ampiezza di questo grafo. Quell'albero di visita in ampiezza codifica tutti i percorsi di lunghezza minima che collegano la sorgente a un qualunque vertice raggiungibile di quella componente connessa, diciamo, a cui appartiene la sorgente. Quindi, l'output della visita sono due. È composto da due informazioni. Quali sono i vertici raggiungibili e come li si raggiunge. Come li si raggiunge è un'informazione collaterale che posso ottenere gratis se durante la visita ho ottenuto traccia di quali archi ho utilizzato. e quindi in pratica la procedura in ampiezza mi permette automaticamente di scoprire i cammini minimi un tipo particolare di cammini minimi dove la lunghezza del cammino coincida col numero di archi questo ha senso se il grafo non è pesato oppure se il peso è uguale a 1 cioè tutti gli archi hanno lo stesso peso quindi quando dico che il cammino più breve da S a U passa di qua e non è SWXYU, ma è, eh, ma, è, eh, ma è SWTU, è perché ipotizzo che attraversare 1, 2, 3 archi, questo, questo e quell'altro, sia più breve che attraversarne 4, 1, 2, 3 e 4. Questo è vero, cioè attraversare 3 archi è più breve se, di attraversare 4 archi solo se gli archi hanno tutti la stessa lunghezza, lo stesso peso, lo stesso costo. E questo succede nei grafi non pesati. Se invece avessi un grafo pesato, non è più vero che l'albero di visita in ampiezza mi dà coincida con l'albero dei cammini minimi. Scopriamo la prossima volta invece come si costruisce l'albero dei cammini minimi in un grafo pesato. Okay? Ma in un grafo non pesato non c'è bisogno di algoritmi speciali per trovare i cammini minimi. Basta una semplice visita. Um, Ecco, ancora una domanda. Torniamo all'algoritmo. Qual è la complessità di questa cosa qui? Cioè se ho un grafo con mille nodi, ho un grafo con diecimila nodi, qual è la complessità di un algoritmo di visita? Eh, dipende molto da come è implementato questo punto qua il calcolo degli adiacenti, no? perché se io avessi una implementazione del grafo che dato un insieme di vertici, mi restituisse subito un insieme di vertici, quindi lavorasse in modo insiemistico diciamo, applicasse una relazione su un insieme in tempo costante, allora potrei dire che il numero di iterazioni di questo intero ciclo è uguale al numero di livelli del grafo. Il numero di livelli del grafo lo chiamiamo anche a volte la profondità del grafo, cioè la distanza tra la radice e la foglia più lontana. Itero il ciclo esterno una volta per ogni livello. Poi però le operazioni che faccio dentro il ciclo hanno complessità costante o no? O di 1 oppure no. Eh, purtroppo di solito no, nel senso che per trovare l'insieme di vertici adiacenti a un insieme di vertici dato, devo prendere uno per uno i vertici di quell'insieme, costruire i loro adiacenti e fare l'unione. Allora, fare l'unione è un'operazione che possiamo pensare a tempo costante con due set basati su funzioni di hash, Ma calcolare, eh, interrogare il grafo vertice per vertice per conoscere i loro adiacenti ha una complessità che è data dal numero di vertici quindi almeno lineare nel numero di vertici contenuto in questo set. Quindi di fatto ad ogni livello il tempo che si spendo è proporzionale al numero di vertici di quel livello, assumendo che il calcolo degli adiacenti non dipende dal, dalla densità del grafo, che è quasi sempre vero. E quindi... Il primo livello, il livello 0, costa 1, il livello 1 costerà 2 vertici avevo trovato, il livello 3 costerà 3 vertici, e, eccetera. Se faccio la somma di tutti i costi, ottengo al massimo il numero di vertici totali del grafo. Quindi facciamo attenzione ai conti. Se uno applicasse la formuletta, quella che abbiamo imparato semplice, direbbe ok, questo set di vertici, quanto è grande è al massimo? N. Il numero di livelli del grafo, quanto può estendersi la profondità al massimo? n. E allora concluderei n per n, n quadro. Solo che non è vero. Non può mai capitare nella realtà, perché un grafo che abbia profondità n è un grafo fatto a spaghetto, lungo, senza biforcazioni. Un grafo che invece in cui un livello abbia n vertici, è un grafo che ha la sorgente e poi tutti gli altri collegati a lui, quindi un grafo a stella in qualche modo, un centro a stella tutti collegati a lui. E non si verificano mai contemporaneamente, sono due situazioni estreme. Quindi il caso peggiore del numero di iterazioni del while e il caso peggiore della complessità della singola iterazione sono incompatibili. Quindi in pratica l'operazione di visita in ampiezza tende ad avere un tempo che è proporzionale al numero di vertici e non al suo quadrato. Proprio perché questo set non sarà mai di tutti i vertici ma di un piccolo insieme. Questo dico è proporzionale a n se lì dentro uso delle operazioni tra insiemi. Se mi metto a usare le liste e chiedermi guarda che se l'ho visitato o no vado a scandire una lista, oltre a essere pirla, avrei una complessità che invece sale. No? torna ad essere n quadro per colpa mia. Quindi facciamo attenzione, dipende sia dall'algoritmo ma che anche dalle strutture dati su cui l'algoritmo si appoggia. Quindi in un'operazione che ha complessità ODN, io mi porto a casa la connettività del grafo, è connesso o no? Qual è la sua componente connessa? Quali sono le distanze degli archi e quali, dei, dei vertici della sorgente? Quali, quali sono le distanze minime? E qual è il percorso per trovare le distanze minime? Quindi è un buon risultato. L'altro tipo di visita, dicevo, l'estremo opposto, poi in mezzo ci sono tutte le varianti possibili, è la cosiddetta visita in profondità. La visita in ampiezza aveva la caratteristica, quella che abbiamo fino a vista, di non allontanarsi mai più dello, nece dello stretto necessario e indispensabile dalla sorgente. Quindi prima di pensare minimamente, di guardare quali sono i vertici a distanza 3, dovevo aver prima esaurito tutti i vertici a distanza 2. La visita in profondità invece è molto più snella e dice ma io vado avanti, parto dalla sorgente sempre, ovviamente devo partire da sorgente, e vado avanti su un vertice adiacente. Una volta che mi trovo sull'adiacente vado avanti sul suo adiacente e poi sul suo adiacente ancora e così via, fino a quando non trovo un vertice che non abbia più connessioni verso vertici non ancora visitati. A quel punto faccio backtrack, intorno e indietro e vado a vedere se nell'andare avanti così, avessi, senza guardare, andando avanti sulla prima strada che trovavo, avessi per caso scartato delle vie laterali, delle altre connessioni, che mi portano a vertici nuovi, non ancora scoperti in questa via. Quindi in qualche modo io cerco di andare avanti prendendo la prima strada che trovo, solo quando non trovo più strade, torno sui miei passi e vado a considerare le possibili strade alternative. Um, Può sembrare una logica un po' strana, dice ma perché fai questa cosa complicata? Ma perché a livello di implementazione ricorsiva è semplicissimo, è una procedura ricorsiva semplicissima, mentre la visita in ampiezza è una procedura iterativa, cioè un ciclo while, però devo gestire mh, almeno tre insiemi, i vertici visitati, i vertici di livello L, i vertici a livello L più 1, quindi devo fare un po' di operazioni. Invece qua vediamo che è banalissimo. Cioè la visita in profondità, partendo da un certo vertice, significa prendere, dato quel vertice, tutti i suoi ver i vertici adesso adiacenti, quindi lavora su un vertice per volta, non su un insieme di vertici, per questo che a livello di codice è molto più semplice. Dato un vertice, trovo i suoi adiacenti e chiamo la procedura di visita, la procedura di visita ricorsiva, depth first search, eh, ricorsivamente su ciascuno degli adiacenti purché non siano ancora stati visitati. E questa chiamata visit semplicemente li marca come visitati e li inserisce nell'insieme di quelli già visitati. Quindi una ricorsione pura e semplice che si esaurisce come, cioè qual è il caso terminale di questa ricorsione, è il fatto che il vertice a cui arrivo non abbia più nessuna adiacente caso strano, ma il più il caso normale non abbia più nessuno adiacente che porti a vertici nuovi non ancora visitati questo è il caso normale arrivo a un vertice, quest questo vertice avrà 5 archi da questi 5 archi arrivo a 5 vertici e scopro che tutti e 5 sono già stati visitati e allora torno indietro quindi non c'è bisogno di gestire nessun caso particolare come caso terminale perché semplicemente si asciuga la ricorsione perché non trova più nessun vertice adiacente che non sia visitato, e quindi da lì non va avanti, eh, naturalmente torna indietro. Non c'è neanche bisogno di fare nessun backtracking, perché l'insieme dei, dei vertici visitati deve incrementarsi, non è che quando torno indietro mi dimentico di aver visitato il vertice che ho visitato prima, no, devo accumularli tutti in un unico insieme, che cresce solamente, quindi non c'è bisogno di fare backtracking. Quindi l'implementazione di questa è semplicissima, e il suo comportamento può sembrare un po' strano all'inizio, no? Parto dal vertice sorgente, S, e qui dice analizza gli adiacenti di S. Quali sono gli adiacenti di S, R e W. Prendine uno, ho preso R, e scende ricorsivamente su R. Da R dici prendo le adiacenti di R, quali sono S e V? S è già visitato, quindi non lo considero, V, vado lì. Sono su V ricorsivamente, prendi gli adiacenti di V, quali sono? R, R l'ho già visitato, non mi interessa, e allora ritorno al livello pre precedente, ritorno su R, eh, ho altri adiacenti non visitati, non ancora considerati, no, torno su S, al torno su S mi riporta al successivo adiacente, era rimasto fermo, l'algoritmo su S dicendo visito prima R e poi visiterò W quando la ricorsione torna su dopo aver fatto tutto ciò che doveva fare dal lato di R ritorna al nodo S al primo livello della ricorsione il quale farà una seconda chiamata e dice adesso vado su W da W la ricorsione troverà due adiacenti T e X parte da 1, ad esempio T poi da T trova U oppure X ha trovato U cioè, li proverà tutti e due, però da qualche parte qualcuno inizierà, io in questo esempio qua li ho scelti in ordine alfabetico, no? così mi ricordavo più facilmente. Da U non può fare altro che trovare Y, da Y non può fare altro che trovare X, e quindi vedete che per arrivare a X ho fatto un giro strano. Per quello è un comportamento un po' strano, no? Questo quest algoritmo di visita, perché sì, è vero che mi ha trovato X, ma a occhio non avrei mai scelto quel percorso lì. Fa lo stesso, l'ha trovato, è importante che l'ha trovato. Se il mio obiettivo è, l'avevamo definito prima, avere un metodo sistematico di, per trovare tutti i vertici connessi, l'ho trovati. Sistematico è un po' ubriaco, ma è sempre sistematico. E quindi alla fine ho trovato questi. A questo punto sono su x, da x mi chiedo, ci sono altri vertici? No, anzi, mi chiedo quali sono gli adiacenti di x, w, t e y. Quali di questi non è ancora stato visitato? Nessuno. E quindi da x mi fermo, torno su y, in cui non ho nessun altro adiacente, perché l'unico che avevo era su x e l'avevo già considerato, torno indietro su u, che non ha altri adiacenti non ancora considerati, torno indietro su t, torno indietro su w, anzi no, torno indietro su t, e a, a all'epoca in cui ero entrato in t avevo detto che gli adiacenti sono u e x, ho cominciato a entrare in U quando X era ancora da visitare. Adesso quando torno indietro nella ricorsione, mi ritrovo, mi ritrovo in T e dico, ok, adesso tocca andare su X. Ma X nel frattempo è stato visitato e quindi non ci vado più. E quindi torno indietro, su W rifaccio lo stesso ragionamento, potrei andare su X, ah no, X è già stato visitato. Allora non ho più nulla da fare. Torno su S, dove mi rendo conto che i due adiacenti che avevo li ho esplorati e finisco la visita è finita. Allora, anche qui, ormai avevamo già capito il trucco, man mano che uso un arco per scoprire un vertice, me lo segno, me lo ricordo, e questo mi darà anche qui un albero, perché per forza è un albero, anche qui connesso, non ciclico, l'albero della visita in profondità, che non c'entra niente con i cammini minimi, cioè non mi dà il cammino minimo, mi dà però dei cammini di raggiungibilità su tutti i vertici l'albero della visita in profondità di una visita in profondità ecco, perché a seconda dell'ordine con cui considero i vertici in ciascun, scusate, con cui considero gli adiacenti in ciascun vertice troverò alberi diversi, con forma diversa alla fine l'insieme dei vertici che trovo è lo stesso, garantito ma la forma dell'albero con cui li ho scoperti può cambiare può cambiare molto più radicalmente che non quanto possa cambiare quella dell'albero e della visita in profondità, dove comunque questo procedere per livelli eh, mi dà un meccanismo meno, più prevedibile. Questa parte qua la saltiamo. Um, ok, tra l'altro... Vabbè no, questo lo saltiamo anche. Eh, anche l'albero di profondità tende ad avere una complessità che ovviamente lì, una procedura ricorsiva, tu dici quanti livelli il massimo di ricorsione posso avere? Beh, quanti livelli? N, massimo, perché nell'ipotesi nell del grafo spaghetti lineare, prima di arrivare all'ennesimo vertice, devo aver chiamato ricorsivamente tutti quelli precedenti. E per ogni chiamata ricorsiva qual è il branch impossibile? È al massimo N, però anche qua vale il ragionamento di prima, visto che ad ogni chiamata trovo almeno in questo caso esattamente un vertice nuovo, il numero di chiamate totali sarà semplicemente V. Quindi in entrambi i casi la complessità degli algoritmi di visita è proporzionale a V. È lineare nel numero di vertici. Qui c'è un più E. Cos'è questo più E? Il più E è il costo di trovare gli adiacenti. Perché alla fine quando dico dato un vertice, trovo quali sono i suoi vertici adiacenti, devo andare a cercare tutti gli archi. Normalmente il numero di adiacenti di un determinato vertice è molto minore del numero di vertici. Esempio semplice, mm, grafo stradale, tutta Italia, i vertici sono tutte le città o tutti gli incroci, gli archi adiacenti a ciascun incrocio saranno le quattro strade, le cinque strade, le sei strade collegate, a quell'incrocio. Quindi un numero di adiacenti per ciascun vertice, un grado, il grado di ciascun vertice dell'ordine di qualche unità, un numero di vertici dell'ordine di qualche migliaia. Eh? Questo succede con grafi locali, locali cioè in cui c'è una località nelle connessioni, e che abbiano una densità ragionevole, tendenzialmente bassa. Allora in questo caso ha una complessità proporzionale più O di V. Questo non sarebbe vero se il, numero, se il grafo fosse molto denso, molto denso vuol dire che ogni vertice, se un grafo con mille vertici, ogni vertice avrà magari 500 connessioni, 500 archi, 600 archi, o addirittura nel caso di grafi completi, ogni vertice è connesso a tutti gli altri vertici. Allora in questo caso il costo di Um, trovare i vertici da un dato adiacente diventa predominante rispetto al, al trovare i vertici, al visitare i vertici. E quindi la complessità diventa pari al numero di archi. Quindi via, via la seconda e non via. Questo per i rari casi in cui abbiamo grafi molto densi. Per i problemi pratici di trasporti, logistica, connettività, di solito la densità, tende a non crescere al crescere delle dimensioni del grafo. Quindi abbiamo tendenzialmente, dicevo, poi dipende dai problemi, ma un numero di archi che non è proporzionale a v al quadrato, ma è proporzionale a v. Il grado degli archi non cresce al crescere, il grado dei vertici non cresce al crescere delle dimensioni del grafo. Non sensibilmente. Vabbè, questo per quanto riguarda gli algoritmi. In pratica come li applichiamo? Come sono stati implementati questi algoritmi di visita dentro la libreria Jeff ma in un modo molto semplice nel senso che dal punto di vista della libreria una visita è implementata attraverso un iteratore l'iteratore è quella classe java no? che conoscete già bene che ci permette di iterare sugli elementi della lista eh? di fatto un iteratore è una classe che è un metodo next ce l'abbiamo sul result set nel database ce l'abbiamo sulle liste eh? che data una, un insieme di elementi una collection di elementi reale o virtuale mi dà un metodo per trovare, dato un elemento, quello successivo. Quindi, ehm, attraversare un grafo, secondo un determinato algoritmo di visita, non è per nulla diverso che attraversare una lista dal primo all'ultimo elemento. Posso chiamare esplicitamente il metodo next, oppure posso usare un for, come faccio per le liste, ehm, col, con la settezza dei due punti che mi dà eh, direttamente ogni volta l'elemento successivo. Ovviamente di iteratori ne ho molti perché dipendono dal tipo di visita che voglio fare. Quindi all'interno di questo package traverse, perché visita si può anche chiamare attraversamento, il grafo, quindi il package si chiama traverse e non visit, eh, ho una, una interfaccia generale, GraphIterator iterator, che ti dice come è fatto un iteratore sui grafi, per attraversare grafi, e poi ho una serie di classi concrete che, sono, che corrispondono ad esempio a questo, il bread first iterator, cioè l'iteratore che compie una visita in ampiezza. Bad first, prima esplorò l'ampiezza e poi eventualmente vado in profondità. Così come c'è un dead first iterator che invece è invece l'iteratore che visita il grafo in profondità quindi in modalità depth first poi ce ne sono altri no? ad esempio qua c'è un closest first iterator che dice ok io sono su un vertice ho tanti adiacenti ho un grafo pesato li provo tutti gli adiacenti ma parto da quello che pesa di meno il più vicino in termini di peso del grafo e quindi cerco di trovare prima dei percorsi che abbiano un peso che usino gli archi di peso piccolo è un'euristica, cioè alla fine non ti garantisce che tu trovi il peso minimo, eh? perché magari c'è un percorso nascosto che il primo passo è pesante, ma poi tutti gli altri sono leggerissimi. Però magari ti dà una soluzione approssimata che ci interessa. Oppure random walk, ogni volta prendo un arco a caso. Cioè tutti questi iteratori riferiscono essenzialmente nel criterio con cui si scelgono gli archi. Da quando sono in un determinato noto, da quale parto prima? Quello in ampiezza mi dice parto dal più vicino, da quello che è più vicino alla sorgente. Quelle profondità mi dice, parto, vado, cerco di allontanarmi il più possibile prima di tornare indietro. E gli altri, come dicevo, sono una via di mezzo, ci si danno dei criteri diversi in più. Ma loro, la loro integrazione è sempre la stessa, questo iteratore ha, come sempre, come tutti gli iteratori, perché deve soddisfare l'interfaccia iterator di Java, un metodo next e un metodo as next, ehm, e, e quindi posso navigare il grafo, usando questi metodi. Allora, proviamo a farlo sul nostro graffetto delle fermate no? di questa metropolitana. Allora, possiamo pensare, qui siamo nel modello in cui avevamo, però, avevamo creato il grafo, qui eravamo nel metodo crea grafo, che ci ha creato il nostro grafo. Poi immaginiamo di voler um, visitare questo grafo chiedendoci, ma se io sono su una certa stazione, quali sono le stazioni raggiungibili da questa? Allora lo possiamo fare implementando un altro metodo, ad esempio, stazioni raggiungibili, public, lista di stazioni, di fermata, qua l'oggetto si chiama fermata, fermate, raggiungibili a partire da una certa fermata Chiamiamola source così ci ricordiamo che è la stessa delle slide la fermata sorgente allora come lo implemento questo? ho il mio grafo devo crearmi un iteratore ad esempio quello in ampiezza poi possiamo provare tutte e due e vediamo la differenza. Creiamo un iteratore per la visita in ampiezza del nostro grafo. Allora, vediamo la classe come è fatta. Ehm, allora, abbiamo detto che la classe si chiama, in questo caso, Depth First Iterator. Quindi Graph Iterator, che è l'interfaccia. Vi fermate Edge, Default Edge. L'iteratore, chiamiamolo it, uguale new uh, breathfirst iterator. Allora, breadth first iterator è la classe concreta che riceve come parametro il grafo su cui iterare. Quindi il mio grafo era this.grafo. Allora, questa operazione che cosa fa? Crea un nuovo iteratore e lo associa a questo grafo. E lo inizializza con un punto di partenza. Adesso noi possiamo chiederci, ma qual è il punto di partenza? Allora, se non glielo specifico, come in questa chiamata, sceglie lui il primo vertice che trova. Quindi itera sul grafo a partire da un punto a piacere, a piacere per lui. Io in realtà voglio che iteri a partire dal vertice che voglio io. Allora vedete che tra le varie signature di questo metodo c'è quella che ho usato adesso che non specifica il vertice di partenza. Una seconda che specifica un insieme, start vertices, un insieme di vertici di partenza. Quindi posso già conoscere un certo insieme di vertici e dico quali sono quelli raggiungibili da questi, oppure. Uh, semplicemente un vertice di partenza che è questa, la terza forma che è quella che interessa a noi quindi dobbiamo specificare anche un secondo parametro, parametro source così diciamo l'iteratore parte da lì questo iteratore come tutti gli iteratori è alla carica a molla cioè nel momento in cui l'ho caricato lui va avanti si esaurisce, quando arriva in fondo lo butto via no? se dovessi iterare di nuovo dovrei creare un altro iteratore quindi il grafo è sempre lo stesso, ogni volta che creo un iteratore, quel iteratore mi serve per un'iterazione, poi dopo diventa inutile. Quando l'iteratore comincia a dirti as next falso, cioè non c'è più niente dopo, non, pu non puoi estrarre più nulla, quell'oggetto non ti serve più. Quindi ci serve per un'iterazione. E in questa iterazione cosa facciamo? Attraversiamo il grafo e ci aggiungiamo via via i vertici che troviamo. quindi diciamo che while ci sono vertici successivi ricordiamoci i vertici che troviamo, quindi dobbiamo costruire una lista di risultato e a questo punto aggiungiamo result.add il prossimo elemento che posso anche scrivere in un altro modo più compatto perché ricordiamoci che next è un oggetto di tipo fermata, quindi posso scriverlo con la sintassi specifica del ciclo su iteratori, fermata F due punti it, giusto? No, non mi, no perché iterator non è un iterator iterable, no non, ha fatto, no, non ha fatto iterable come l'ho detto allora, cancello questo sono stati pigri che non hanno implementato l'interfaccia iterable sull'iteratore ok quindi usiamo i metodi it.next fa due cose, ricordiamoci restituisce il prossimo elemento e avanza l'iteratore all'elemento successivo poi mi chiamo asnext che mi dice se ce n'è ancora uno successivo oppure no Allora, adesso questo lo dobbiamo per testarlo chiamare questo metodo del nostro programma di prova e vediamo cosa ci, cosa ci tira fuori. Quindi, avevamo un test model qua che creava il grafo. Adesso, magari, non stampiamo tutto il grafo perché è un po' sovrabbondante, ma qui stamperemo solo, ad esempio, una statistica per. .out, punto .format, creati tot vertici e tot archi. m.getgrafo, .vertexset, .size. e m.getgrafo ho completi la cosa sbagliata edge set vabbè questo è quello precedente no? dovrebbe ancora funzionare cosa vuoi. Eh, okay. Crea questo grafo qua con 600 vertici e 1400 archi. Vedete che con questo metodo, con la, quello che abbiamo chiamato metodo 2, è un'operazione di qualche seconda non di qualche minuto, anche, su, anche se uno non ha un Mac, visto che ieri, la volta scorsa avevamo visto che in queste operazioni Mac parevano più brillanti. E, um, okay. adesso dobbiamo provare no? a vedere quali sono i vertici raggiungibili. Quindi da allora, list di fermata, ce l'ho già come oggetto. Raggiungibili uguale raggiungibili uguale eh, model.fermate raggiungibili da una certa fermata sorgente. Qual è la fermata sorgente? Eh, devo avere l'oggetto che corrisponde a una determinata fermata. Io come chiamante del modello non conosco quali siano le fermate. Quindi devo far sì che il modello mi dica o mi permetta no, di ricercare le fermate che lui ha caricato dal database. Quindi mi servono dei metodi di get essenzialmente, perché io l'elenco delle fermate ce l'ha il modello, è qui. Fermate. Io non so se abbiamo creato un getter per queste fermate, oppure lo dobbiamo creare adesso, sì c'era. Quindi se noi volessimo prendere una fermata a caso, che è solo la prima che c'è, faccio get di zero, prendo, prendo quella. Se volessi una fermata specifica, conoscendo magari l'ID, allora dovrei creare qua un metodo che mi dia una fermata dato l'ID andando a interrogare la nostra identity map ma noi per prova ci basta prenderne uno qualunque, quindi diciamo che la fermata da cui voglio partire sia m.getfermate.getD0. Dammi la prima che trovi, tanto voglio solo testare l'algoritmo. Magari dimmi qual è. Parto da E raggiungo, fermate raggiunte, due punti raggiungibili. Okay. Se provo a eseguire questo, mi dirà che parte da questa fermata a Besses's e l'elenco delle fermate che incontra sono queste. Adesso, noi potremmo subito chiederci già se questo grafo è connesso oppure no, andando a contare quanti sono. Adesso, siamo stati ingenue non l'abbiamo stampato subito però ho l'insieme di tutte le formate raggiungibili in un certo ordine eh? Eh, magari aggiungiamo anche dimensione più raggiungibili tanto ce l'ho qua size Quindi lo rieseguo, e su 619 vertici raggiunge 619 fermate. Quindi fortunatamente hanno creato una rete ferroviaria connessa, in modo che da una stazione puoi andare a tutte le altre, con un numero arbitrario di passaggi. Se io volessi fare una visita in profondità piuttosto che in ampiezza, è tutto uguale tranne ovviamente l'oggetto iteratore che devo creare. Quindi anziché un breadth first iterator qua creerei un depth first iterator. E tutto ovviamente. Sì, devo anche importarlo, lo so. E tutto ovviamente funziona nello stesso modo fornendomi però un ordine diverso, non so se ricordate Pigalle era il terzo o il quarto elemento di prima, mentre invece in questo caso compare come secondo, quindi ho gli stessi elementi in un ordine diverso, ma ovviamente ne avrò sempre lo stesso numero, sempre 619. Quello che cambia è l'ordine con cui li trovo. E questo mi dà l'insieme dei vertici. Attenzione che questo né uno né l'altro, né quello in profondità né quello in, in, in, in ampiezza, questo elenco di vertici non è un cammino nel grafo. Cioè io non posso partire da questa stazione, poi andare alla seconda, poi dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta, dalla quarta alla quinta e così via. Non è detto che siano collegate. Vabbè, nel caso della visita in profondità le prime saranno collegate, ma poi quando la ricorsione torna indietro e prende un'altra via, vede il vertice in basso e poi un altro vertice che è collegato non a quest'ultimo, ma a un altro precedente. Quindi non lo, non lo possiamo interpretare come un cammino, un ordine con cui toccare le stazioni. Perché non c'è un ordine lineare, no? Non è un ciclo unico che tocca tutte. Sono più percorsi possibili, tutti pensati partendo dalla stessa sorgente. E quali sono questi percorsi partendo dalla stessa sorgente? Come faccio? Eh, eh, nelle slide era facile, no? Perché bastava colorare di rosso gli archi e dicevano ci ricordiamo questi archi? E io come faccio a, a ricordarmi un arco che l'algoritmo di visita che non ho implementato io ha usato? Perché mi serve per capire qual è il percorso, che lui, minimo o non minimo, che lui abbia utilizzato. Allora, quando mi interessi sapere non solamente quali sono i vertici, ma anche quali sono i percorsi, cioè l'albero di visita, lo devo fare costringendo, che parola grossa, chiedendo, partiamo dalla visita in ampiezza che è più facile, chiedendo all'iteratore di informarmi su come lui lavora al suo interno. Chi ha costruito la classe iteratore, ovviamente, è più bravo di noi, ci ha pensato e ha detto guarda io so che tu potresti aver bisogno di informazioni su ciò che sto facendo allora definisco un po' come l'interfaccia utente definisco un insieme di eventi che vengono generati dall'iteratore man mano che lui procede algoritmicamente, quindi sono eventi tipo algoritmico ho trovato un nuovo vertice, ho trovato un nuovo arco eccetera eccetera <coughs> e, Um, ogni volta che l'algoritmo compie una certa operazione genera un evento evento al quale noi possiamo agganciare un gestore di eventi un po' come facciamo con l'evento del bottone no? quando l'utente clicca chiama questa funzione ecco, quando l'algoritmo trova un nuovo vertice um, o attraversa un arco informami chiamo il mio metodo. Allora, dobbiamo essere sicuri di che cosa fanno questi metodi, questi eventi, no? per cui lui dice, questo è il traversal listener, che può generare ad esempio un metodo che si chiama edge traversed, che viene chiamato per informare il listener, che saremo noi interessati a saperlo, che l'arco specificato è stato visitato durante l'attraversamento oppure che il vertice è stato visitato durante l'attraversamento del grafo. Allora, quali sono i vertici visitati? In realtà già lo sappiamo perché sono i vertici che vengono via via ritornati. A noi non interessa tanto sapere ho trovato quella stazione ma mi interessa sapere questa stazione l'hai trovata partendo da quale altro vertice, quindi mi interessa di più sapere l'arco che hai usato perché il vertice già me l'hai detto, già c'è il risultato. Allora, cosa posso fare? Posso definire una classe listener che vada a intercettare questo evento e ogni volta che lui dice ho attraversato un arco, attraversare un arco significa eh, colorarlo di rosso, non il nostro esempio di prima, questo è l'arco che sto usando. Allora, quell'arco lì mi dice che il vertice di destinazione si raggiunge preferibilmente, secondo, albero di, cioè secondo questo albero di visita, si raggiunge partendo dall'arco di partenza. Cioè, quell'arco fa parte, del eh, de, quell parte dell'albero di visita. Allora, come facciamo a costruirlo? Beh, un uh, listener non è altro che una classe, che possiamo definire, e questa classe deve implementare, deve gestire questi metodi, uno o più di questi metodi. TraversalListener, ovviamente, è un'interfaccia di cui noi dobbiamo creare una nostra classe. Lo possiamo fare in due modi: quello lungo e quello breve. Partiamo da quello lungo e facile, poi ovviamente continueremo domani. Allora, eravamo su model, quindi creiamoci una classe che intercetti gli eventi del grafo, gli eventi quali, Quelle a noi interessa Edge traversed. quindi... Edge, traverse, listener, graph, listener, facciamo un bel nome bello lungo così nessuno ci usa la classe per sbaglio, listener, che implementi l'interfaccia traversa il listener, listener, Attraverso il listener ve, quindi una nuova classe che implementi questa interfaccia. Questa classe eh, chiaramente nasce già subito arrabbiata perché dice: sì, eh, va bene, va bene, prima di tutto, dimmi i generici, i generici che usi. Fermata, default edge. E fin qua ci siamo. Ma poi continua a essere arrabbiata perché mi dice guarda che tu mi hai detto che vuoi implementare quell'interfaccia e eh, quindi mi devi mettere i metodi di implementazione di quell'interfaccia. Allora aggiungiamo i metodi, dobbiamo implementare questi metodi. Tutti, anche se non ci interessano. Anche se non ci interessano tutti. e quindi dobbiamo implementare, ad esempio, Edge Traversed. Quindi chiamiamolo anziché 0 chiamiamolo E per Edge, e gli altri non ci interessano, quindi li lasciamo non implementati. Cioè non implementati, implementati ma che non facciano nulla. E Togliamo questo do to do, perché non è to do, semplicemente non ce ne frega niente. Quindi Edge Traversed è il metodo che dobbiamo implementare Sappiamo che questo metodo verrà richiamato ogni volta che un arco importante, che, face, che fa parte dell'albero di visita, verrà utilizzato e dobbiamo salvarci quest'arco. Cosa ci salviamo dell'arco? <ride> Beh, eh, quando io attraverso un arco ottengo un'informazione. Torno qua, ai colori. Prendiamo quest'arco da W a T. Che informazione ottengo sapendo che l'arco VT è stato aggiunto? Ottengo l'informazione che T si raggiunge da W. Lo chiedo su W. Quest'arco qua cosa mi dice? Mi dice che W si raggiunge da S. Quest'arco mi dice che R si raggiunge da S. Io lo sto dicendo in un modo in cui ci sia un solo, una sola informazione. W si raggiunge da S, 1 1. Non dico da S si raggiungono sia R che W, perché sarebbe più complicato da rappresentare, da codificare. È più comodo, per rappresentare un albero di visita, avere la relazione dal figlio verso il padre dalla foglia verso la radice, questi archi di visita x, y, mi conviene rappresentare l'informazione che x si raggiunge da y, quindi se sono su x il passo precedente ero su y e dentro y mi chiederò qual è il passo precedente rispetto a y? U. Perché mi conviene? Perché in un albero il precedente, il predecessore è sempre solo uno, mentre invece i figli possono essere più di uno allora se sono nel vertice della radice e voglio arrivare a un certo vertice di destinazione se dalla radice se ne ripartono tre non so quale sia allora normalmente parto dal fondo e dal fondo mi dice ok vuoi arrivare qui allora devi aver fatto come passo precedente questo e a sua volta questo, a sua volta questo ed è garantito che tutti i percorsi a ritroso porteranno alla radice quindi io mi devo codificare questo albero tenendo traccia per ogni vertice di quale fosse il vertice precedente. È un albero di visita al contrario, con le frecce che vanno verso la radice anziché verso le foglie. E come posso rappresentarlo algoritmicamente, come struttura dati, questo, questo tipo di grafo? Con una semplicissima mappa, che mi mappa il vertice figlio come chiave al vertice padre come valore. Quindi io mi farò una mappa in cui aggiungo x chiave y valore, xy, poi aggiungo y u, poi u t, u come chiave, t come valore, t come chiave, w come valore, w come chiave, s come valore, x come, v come chiave, r come valore, r come chiave e s come valore e tutti gli archi dal basso verso l'alto. Ogni volta che scopro un arco aggiungerò un elemento a questa mappa e questo elemento mi, dirà, mi darà qual è il passo all'indietro da fare, che fa parte dell'albero di visita trovato dal, dal literatore, qual è il passo indietro da fare da quel vertice verso la sua sorgente. Quindi ci sarà poi facile trovare non tanto il cammino dalla sorgente verso la destinazione, ma quello inverso, dalla destinazione verso la sorgente, e se poi ci, ci dà fastidio lo giriamo al contrario. No? Lo stampiamo in ordine inverso, non è quello il problema. Ok? Oppure aggiungiamo in testa, anziché in fondo, alla lista in modo da, da invertirlo, ma queste sono cose poi facili da fare a posteriori. Quindi, cosa dobbiamo fare qua dentro? Allora, qui dentro abbiamo un arco. Di questo arco dobbiamo estrarre i due vertici a cui è collegato, e questi due vertici dobbiamo collegarli, dobbiamo eh, usarli per inserire un elemento in una mappa che, sia il che rappresenta il grafo di visita. Quindi vuol dire che questa classe dovrà avere a sua volta o lei o il chiamante, possiamo decidere, forse è più comodo se c'è il chiamante questo, questa mappa, così poi la posso consultare, una mappa, fermata, fermata, che chiamo back, l'arco all'indietro. No, no, no. No. Quindi in questa mappa andrò a mettere, ogni volta che trovo un nuovo arco, L'informazione che il vertice raggiunto come chiave mappa sul vertice sorgente locale, sul vertice precedente, come valore. Questo vuol dire che questa mappa la dovrò usare come parametro al costruttore di questa classe. No, questo oggetto deve ovviamente avere il riferimento a questa mappa e gliela devo passare nel costruttore. Eh, tu dici: 'Ma perché non gliela passi direttamente in questo metodo la mappa?' Eh, perché questo metodo non lo chiamo io, lo chiama l'algoritmo di visita. che <ride> che passa solamente e come parametro. Quindi se voglio che questa classe possa aggiungere qualche cosa alla mappa, l'informazione su qual è la mappa a cui aggiungere gliela devo dare quando creo la classe. Quindi qui dentro dovrò fare qualcosa del tipo, dico del tipo perché siamo in chiusura del tempo, ma sappiate che non è, già, non è la cosa giusta da fare. Uh, back.add no. uh, put, scusate, è una mappa questa chiave valore chiave che cos'è? La destinazione dell'arco e valore del sorgente dell'arco quindi e. e. che è un oggetto connected component traversal che cos'ha come proprietà questo oggetto? vabbè, ha get edge che mi dà l'arco get source, che mi dice l'oggetto su cui è avvenuto l'evento, cioè il traverser, il depth first iteratore, che non mi serve a niente. A me serve l'arco e di questo arco l'oggetto arco purtroppo non mi dà il nodo di partenza e il nodo di arrivo, ma devo chiederlo al grafo di qui non ho oggetto grafo devo aggiungerlo perché per avere la sorgente di un grafo, di un arco, scusate, devo chiederlo al grafo, graph.getEdSource, devo passare l'arco, quindi richiede qualche passaggino in più. Concettualmente se ci fosse questo metodo, lo scrivo solo, ma è sbagliato, eh. Uh, source, scusa, destination vertex, lo sto inventando poi domani lo sistemiamo, è punto get edge Questi sono tutti rossi perché sono metodi inventati, dobbiamo poi costruirlo, ma l'idea è, giusto per lasciarci con l'idea fissa, fissata, ehm, ne metto nella mappa l'informazione sul vertice che ho raggiunto associato al vertice da cui l'ho raggiunto. Quindi alla fine di tutta l'iterazione quella mappa mi conterrà una serie di puntatori all'indietro. Prendo un qualunque vertice della mappa e la itero andando a cercare da ogni chiave il suo valore corrispondente fino a quando non trovo la sorgente, che sarà l'unico nodo che non è nella mappa. Mettiamo in pausa questa cosa, la riprendiamo domani per terminarla.